Sapevate che intorno agli anni 70 venne formulata un'ipotesi secondo la quale il nostro pianeta Terra e tutti gli esseri viventi costituissero un unico grande organismo vivente? Questo non vi ricorda il pianeta Pandora di Avatar, dove tutti gli esseri viventi, dalle piante agli animali, sono fortemente collegati tra di loro ed il pianeta stesso sembra avere una volontà propria, sotto forma di ciò che i navi chiamano Ewa? Questa ipotesi prende il nome di ipotesi Gaia e venne formulata per la prima volta dal chimico James Lovelock e cosviluppata dalla microbiologa Lynn Margulis. Secondo l'ipotesi Gaia, la Terra sarebbe un unico sistema complesso che si autoregola composto dalla biosfera quindi da tutti gli esseri viventi dall'atmosfera, dall'idrosfera e dalla pedosfera che non è niente di legale, tranquilli, è lo strato più esterno della crosta terrestre, in pratica il suolo, che si influenzano a vicenda, evolvendo nel corso del tempo per fronteggiare le minacce all'equilibrio creatosi e mantenere le condizioni ottimali per la vita sulla Terra. Lovelock nominò questa ipotesi Gaia in onore della dea primordiale greca che era la personificazione della Terra stessa. Se volete approfondire questa ipotesi vi lascio in descrizione il link Amazon del libro scritto da Lovelock stesso, oltre al Blu-ray del primo Avatar nel caso in cui non l'abbiate ancora acquistato, che è davvero tanta roba. Si può notare quanto Cameron abbia preso spunto dall'ipotesi Gaia per costruire Pandora, un pianeta che ha una volontà propria, costituita da Ewa, che tende a proteggere la vita sul pianeta agendo attraverso gli esseri viventi contro le minacce. Questo aspetto lo possiamo vedere sia alla fine del primo film, quando tutti gli animali selvatici attaccano gli umani, con Neitiri che lo esplicita dicendo proprio Ewa ti ha ascoltato, sia all'inizio di Avatar La Via dell'Acqua, quando gli umani fanno notare come sia impossibile arrivare con gli elicotteri nei Monti Alleluia perché il pianeta stesso li identifica come un organismo estraneo e pericoloso, e vengono così attaccati dagli animali selvatici. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa similitudine tra Pandora e l'ipotesi Gaia, ditemi se la conoscevate già, e lasciate un bel like al video, condividetelo e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, specialmente se siete appassionati di serie tv, cinema e videogiochi. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!